Ciao, Buongiorno, come state? Questo è il nostro solito post, il dopo di quello che abbiamo ci siamo detti. Abbiamo chiacchierato nella diretta di questo martedì 27 dicembre, quindi insomma è passata la prima parte di festività, diciamo così: Natale, Santo Stefano. E ci prepariamo a quello che sarà la prossima, le, le prossime feste, quelle che saranno le prossime feste, naturalmente in casa ancora, oppure insomma nei locali a divertirci, a ballare a, a terminare questo 2000 2022, che per qualcuno è stato un anno importante e particolare e iniziare un 2023 che si spera possa essere... Mm un attimo più eh, tranquillo, se vogliamo, sotto tanti punti di vista, un po' come ci ricordava Peter che diceva io l'anno scorso, cioè, ho pregato perché eh, finisse il covid, quest'anno ho pregato perché finisse la guerra, ma poi alla fine siamo stupidi e non riusciamo a capire che stiamo bene, veramente tranquilli, cioè perché non riusciamo a stoppare, a fermarci un attimo. Peter hai ragione, con queste parole insomma ci siamo confrontati molto questa mattina, e però abbiamo detto anche a ognuno di noi di fare il nostro, no? quello, che, quello che possiamo, quello che eh, riusciamo a fare e di non smettere mai di provarci. E poi abbiamo anche fatto un pensiero anche con Roby che si diceva: insomma, eh, si è scherzato su quello che mancava, c'era e non c'era, soprattutto dell'outfit ma in realtà è che noi andiamo sempre a guardare quello che c'è, ma eh, non andiamo per scontato anche quello che non c'è. Quindi, insomma, iniziamo a. A guardare anche oltre, no, e non guardare solo sempre l'aspetto eh, che abbiamo davanti, l'aspetto fisico, gli outfit, insomma, ma andare a cercare forse qualcosa di più profondo, qualcosa che non c'è e che passa inosservato, ma alla volte è, è, è meno evidente. Ma forse è anche più importante, non lo so. Insomma, questo è un po' quello che andiamo a cercare. Abbiamo parlato di eh, insomma, di, di mh, eh, anche di eh, regali, di tutto quello che eh, insomma, abbiamo. È ricevuto e abbiamo ricevuto tantissimo c'è chi ha ricevuto completi per eh, andare in bicicletta e che quindi si fa il benga 20 miglia per smaltire quello che abbiamo mangiato c'è chi ha ricevuto inaspettatamente e quindi molto contento insomma abbigliamento per andare in moto quindi il nostro tempo libero alla fine è stato messo anche sotto l'albero ed è bene così, è importante che ci sia anche tanto tempo libero dobbiamo dedicare del tempo anche noi stessi in queste giornate frenetiche è anche vero che abbiamo mangiato Mangiato, stramangiato tantissimo e quindi, come molti di voi mi hanno detto, insomma adesso bisognerebbe veramente digiunare per una settimana per poi rimangiare il cielo di Capodanno. C'è chi ha finito di fare il trasloco, c'è chi. Ha lavorato eh, c'è chi oggi doveva tornare a lavorare perché doveva prepararsi per quello che sarà il prossimo weekend o anche per la giornata stessa insomma mi avete raccontato tantissime cose e oggi eravate veramente talmente tanti che eh, non sono riuscita anche proprio a, a, a, a riprendere tutto quello che mi avete, mi avete scritto eh, sicuramente insomma è stato, è stato piacevole eh, ancora eh, raccontarci un po' quello che è successo quello che abbiamo ricevuto eh, <ride> mi è stato chiesto se avevo ricevuto la friggitrice d'aria in realtà non l'ho ricevuta ma, ma ho ricevuto dei soldini dalla mia mamma che mi ha detto comprati cosa vuoi allora io vado a comprarmi la friggitrice d'aria così poi vi dirò insomma quello che cucino se sarà eh, cucinato nel modo giusto nel modo corretto insomma eh, mi sono lasciata prendere anche da questa cosa quindi andrò a cercare anche la friggitrice d'aria si parlava anche di intimo, di colori di intimo rosso a capodanno si mette l'intimo rosso oppure no io sono talmente sbadata che non sempre me lo porto dietro e quindi alle volte metto l'intimo nero cioè quello che ho praticamente è così, è così è... poi eh, Peter diceva quello che fai prima dell'anno lo fai tutto l'anno e lui farà l'amore, io sono contenta ma voglio dire, io invece dopo perché voglio dormire, voglio riposare ma siamo contenti, la mia domanda è ma siamo, siamo sicuri che tutto quello che si fa, eh, come si dice il privo dell'anno, lo si fa tutto l'anno? Secondo me, tante volte bisogna anche un po'. Eh, siamo noi a scegliere no quello che poi vogliamo fare. Allora ho detto a Peter: Bene, allora fai una cosa. Tra sei mesi mi fai reso conto se quello che hai fatto lo fai tutto l'anno, tutti i giorni. Va bene? Eh, sicuramente è stata molto allegra come sempre eh, scoprire. E eh, insomma ritrovarvi da ogni parte del mondo. Eh, un pochettino gelosa e invidiosa del fatto che al sud insomma, ci siano veramente dai 20 gradi in su, addirittura anche 28-20 in Sardegna, 28 giù in Puglia, in, a, a, a Napoli. Eh, però è giusto anche se, come diceva qualcuno, insomma. Eh, è bello avere il caldo, eh, come diceva il nostro amico Sabo, scusa, mi sono perso il nome, ma in realtà eh, eh, eh, stagioni dovrebbero essere quelle giuste quindi il freddo in inverno anche perché insomma la neve serve per tutta una serie di cose che poi ci serviranno per l'estate però io sicuramente vi invido perché io adoro il caldo e quindi il fatto di non poter eh, avere troppo caldo è eh, questo mi manca mi manca sono stata invitata da molti di voi quando viene Salerno quando vieni giù eh prima o poi ce la farò insomma in qualche modo dico sempre così ma poi eh, insomma siamo strapresi sempre dai lavori da cose varie ma ehm, insomma riusciremo riusciremo a fare anche questo non mi resta eh, tra l'altro questa mattina uh, siamo andati anche a scoprire due vinili, è vero? Mi stavo dimenticando abbiamo ascoltato di nuovo questo, da and Medics eh, Spirit in the Skies che è stato un successone una cover e poi siamo andati un po' nel country eh, country rock insieme a Bonnie Wright che da un po' che non ascoltavo e eh, abbiamo dato un po' una Sperzata di energia per poi andare ad ascoltare anche gli YMCA, eh, dei Village People, per eh, riportarci un po' a quelli che saranno i festeggiamenti effettivamente di fine anno e eh, quindi per iniziare il 2023. Con questo cosa non mi resta da dirvi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi perché è stato un piacere passare con voi questo 2022, ci ritroveremo nel 2023, non so se proprio direttamente solo la prima settimana ma sicuramente la seconda, avremo tanto da raccontare. Sperando che il 2023 sia un anno nuovamente pieno di tante cose belle da fare insieme, da chiacchierare Soprattutto che per voi sia un anno felice pieno di soddisfazioni Per cui un bacio grande, veramente, grazie per essere stati con me anche oggi Che eravate tantissimi e che il 2023 vi porti veramente un anno di serenità E quello di cui voi avete più bisogno Ciao, alla prossima, un bacio e un abbraccio